buonasera e benvenuti in questa nuova parte di lego harry potter anni 5 7 stiamo proseguendo la nostra avventura nel mondo di lego harry potter e siamo nel sesto anno esattamente sesto anno abbiamo praticamente imparato tutti gli incantesimi che potevamo imparare in questo videogioco come vedete abbiamo praticamente tutto quindi possiamo andare verso il prossimo livello Intanto continua a spuntarci l'indizio di Aguamenti Ma noi vogliamo continuare Aguamenti è l'ultimo tantesimo che abbiamo imparato mi sembra No forse Reducto dopo All'indice ah, Lavanda Brown tra l'altro Ruzziamo Lavanda Brown? Vabbè l'abbiamo tagliuzzata un po' con di Allora proseguiamo Qui abbiamo gli occhiali di Luna Va bene siamo più o meno verso la fine del sesto anno eh. Forse ci sarà ora la missione finale Dato che stiamo andando da silente Può darsi, può darsi Anche se in realtà nello scorso episodio abbiamo ottenuto il, il ricordo di Lumacorno L'avete presente? Ecco lì i personaggi si sono buggati Non capiscono che devono fare questo Grazie Ecco qua Quindi ora vediamo cosa faremo da silente Molto probabilmente stiamo andando lì Infatti Vai, entriamo con R e via. Vediamo un po', eh. Caricamento, non si capisce bene perché. Eccola la mano di Silente che ormai è completamente andata. E ricordo che fosse da mattoncini Lego bianchi. Ed ecco che ora vedono il ricordo completo, quello non falsato. Eccoli gli Horkrux. Giustamente ci saranno le missioni nel settimo anno in cui dovremo recuperare gli Orrux, immagino. Rimanenti. Ok, due ce li ha. E uno è il medaglione di Salazar Serpeverde. E si va, perfetto. Questa sarà molto probabilmente l'ultima missione di... del sesto anno. Ok, stavano per volare giù. Bravi. La bacchetta di Sambuco, guarda lì. Eccoci qui nella caverna. Vai. Missione. Allora, con un silente possiamo spostarci sui punti di smaterializzazione. Prima però vorrei andare da questa parte... E direi a questo punto di usare silente, tanto qui dentro non penso che Harry possa fare qualcosa di particolare. Guarda, devo conoscere la magia nera. Eh, ci sono ancora dei punti in cui non possiamo andare perché appunto la magia nera ce lo impedisce. Sono gli unici punti ancora bloccati nei livelli. A parte appunto punti di materializzazione quando non abbiamo silente. Per poterlo fare. Chiamiamo quindi la barca, sì. Eccola qua, così anche Harry può venire da noi. Perfetto. Ma se no può saltare. Ecco. Stavo premendo ma non, non faceva. Ah tra l'altro possiamo entrare in acqua. E non possiamo uscire mai più. Perfetto. Bene così. Devo arrivare qua per uscire. Eh? Sì più o meno. Si controlla molto male qui il gioco, è eh? molto male. Guarda il silente si è incastrato nel frattempo. Il gioco è proprio fatto abbastanza male a livello di controlli, eh? Ok, dai. Allora, qui diffindo. Dai su. Perché non prendi l'incantesimo? Ah, devo selezionarlo da qui, ok. Vai. Ok, e questo ce l'abbiamo poi. Wingardium Leviosa. Andiamo ad accendere quella torcia. Sì, se c'è davanti Silente però non lo fa. Vai, accendila. E poi usiamolo per mandare via questo. Perfetto. Andiamo qui. Allora, qua bisogna usare un po' di bombarda. Eh? Vai Harry, distrugge tutto. Eh, ecco qua Perfetto Ci siamo lì, sbarazzati di questo Ostacolo Poi qui andiamo di Rumos E qua tocca qua Tocca a Harry far qualcosa Parlare in serpentese Quindi giallo, verde Rosso, blu Perfetto E tiriamo sul ponte? eh? Sì. Ok, una sorta di scaletta. Perfetto. Vai. Che è successo lì? Sono usciti le pipistrelle. Ok, ci siamo. Bisogna costruire. Immagino qui. La figura. No, era giusta quella. Perché l'hai ripresa? R. Stupido, R. Ok, vai così E l'ultimo qua Perfetto Entriamo nella prossima area Allora, anche qui si possono distruggere delle cose, non sembra Ci sono pochi distruttibili in questo livello Ma va bene così Questo cos'è? Un geyser? No Abbiamo tirato su semplicemente una, una gemmina Perfetto, altro ponte. Andiamo. Hai altra gemma da tirar su. Tac. Perfetto. Cioè, stiamo, stiamo giocando Indiana Jones. È diventato Indiana Jones, Harry Potter. Questi però dovremmo prenderli. Tac. Altra gemmina. Non si vedono molto bene queste gemmine. Se non ci fosse il... L'alone viola intorno non le vedrei mai. Forse qui l'ultima? No. Allora, qui mi sa che serve silente. Qui possiamo fare così. Perfetto. Questa è l'ultima? No. è l'ultima gemma. Oh. Vabbè, nel frattempo allora facciamo... Oh, figo questo. E qui forse? Sì, eccola qua. 5 su 5 e ci prendiamo quindi lo stemma della casa. Allora, verde, giallo, blu e rosso. Perfetto. Tac. È nata una scopa? Ah, bisogna pulire la pedana di smaterializzazione, giustamente. Altrimenti Silente come fa a smaterializzarsi? Perfetto. Andiamo con Silente. Credo No Devo colpire questo O devo pulire anche questa Devo pulire altro Non mi sembra però Ma In teoria dovremmo aver essere pronti No? Dovremmo aver fatto Devo colpire queste due pedane Ok Sono di così nel distruggere che ci eravamo mancati Facciamolo così magari arriviamo al livello di mago autentico Anche se ne dubito Oddio forse con questo no Ehm Non so esattamente cosa dovrei fare qui perché a me sembra di aver fatto tutto bene o male. A meno che Harry senza l'humus possa fare qualcosa. Perché qui di Findo non funziona, queste non sono pedane eh, colpibili. Questa scopa non capisco cos'altro serva, sinceramente. Forse ci sono delle pedane che non ho ancora visto. Qui non possiamo tirarlo Perché ci serve qualcuno di forte Altre pedane Ah eccola lì con blu forse Eh ok non l'avevo vista era, era molto ben nascosta quella Ora però Ah c'è un'altra verde Ok Sono quattro le pedane Da pulire perfetto I colori delle quattro casate di Hogwarts Tra l'altro e volevo prendere la mia monetina, però vabbè. Ok, è un... Stiamo giocando a Dance Dance Revolution. È un pad... Sì, sì, bisogna ripetere la sequenza. È diventato a chiappa la talpa. Giocavate, era piccoli, acchiappa a chiappa la talpa. Io sì. Era divertentissimo. Allora. Ok. Perfetto E abbiamo la nostra barca Mi sa che non faremo il livello di mago autentico qui perché credo che il livello sia finito A meno che ci sia un'altra parte qui sull'isola dove c'è proprio l'Orkux Ok c'è un'altra parte qui, perfetto Il livello di mago autentico preso a questo punto Con tutte queste monete Infatti Perfetto, raccogliamo le altre monetine che ci sono qui intorno Allora, questo cos'è esattamente? Bisogna colpirlo? No Queste cose qui Allora, devo conoscere la magia nera e Mi sa che Silente non la conosce, però possiamo fare così Ok, abbiamo un pezzettino Andiamo a prenderlo. Guarda gli inferi che bello quando ci avviciniamo all'acqua. Bella questa cosa. Immagino che se ti tocchino crepi male. Io tra l'altro ho visto infatti un gettone blu. Ok, altre due pedane. Silente dove sei? Sente Silente è rimasto incastrato qui vai attiviamo queste due pedane perfetto altro pezzettino tac e andiamo a metterlo al suo posto eccoci qui Ok, questa è la pozione che deve bere Silente? Immagino di sì. E noi dobbiamo fargliela bere, no? No, Silente deve bere. Bevi. Cosa dobbiamo fare qui? Devo spruzzare, non penso che debba spruzzare agguamenti, sinceramente Silente è andato Ah, devo bere 5 bicchieri, ok Mentre gli inferi fanno quello che fanno E io devo proteggere Silente, in teoria oh. Non capisco però come possa proteggere Silente Ah, con bombarda, ok Bombarda e la via Tirente nel frattempo è morto Ok va che torna Certo di nuovo questa roba qui Non essendo in due giocatori è difficilissima da fare eh? cioè. In due effettivamente Mentre uno beve l'altro può proteggerlo Qui è un po' Boh Vedete devo cambiare il personaggio Farlo bere e ritornare qui Com'è oh, è questa cosa è eh, silente baby cioè vabbè però che non lo fa automaticamente devi fargli lo bere tu ok dovremmo aver fatto perfetto vai silente scatena l'inferno ed era molto più epico nel film questo inferno. <ride> Scusate questo inferno qui. Ed ecco che arrivano: Bellatrix e Mangia Morte. Quindi non è come nel libro: nel libro Harry veniva pietrificato da Silente. Eh, qui invece hanno scelto la strada del film oddio ma gli ha tolto proprio la mano l'ha curato ma il foglio ha curato Silente gli ha tolto l'infezione dalla mano Va bene <ride> Ok Tito <ride> è molto contento mi dicono Questa marchione era diversa dagli altri che avevamo visto Nel, nel gioco precedente eh. Uh combattimento? Post fight? O nuovo livello? No sempre lo stesso livello Ok Allora si va dritti al punto Dato che il livello di mago autentico l'abbiamo già fatto Eccoci qui. Qua serve agguamenti. Sì, e, e Ginny, potresti proteggermi un attimo? No, eh. Niente, Ginny non frega un cazzo. Vai, vai, spruzza il mangia morte. Bravo. Questo lo devo andare a mettere da qualche parte, sì. dobbiamo la freccetta. E anche qui ci cioè, sono cose palesemente da fare in due. Mentre uno spegne l'incendio, l'altro lo protegge. Il problema è che... Se non lo fai in due è un casino. Ok, vai. Vedete. Perfetto, passiamo. Allora come sconfiggi mangia morte con agguamenti Stiamo andando da grid tra l'altro Vai, duello Rosso Ok, la meccanica dei duelli non è malaccio E fortunatamente non l'hanno abusata troppo Perché effettivamente fare questi duelli non è che sia proprio entusiasmante eh, C'è cioè da dirlo Ok Duello anche contro Bellatrix ora? No Bravo Harry <ride> Complimenti Ok E qua c'è la rivelazione Va bene, proprio col disegnino gliel'ha spiegato. Quando si dice ti devo fare un disegnino, ecco, letteralmente. Ha, ha tirato un coppino anche a Bellatrix. Fortissimo Piton. Ok, livello completato, gioco libero. Sbloccato. E mi sa che abbiamo completato anche il sesto anno di Lego Harry Potter a questo punto, eh? Ci sarà il filmato finale ora. Mago autentico 100%, totale gettoni, andiamo in su ma tanto ce ne frega il giusto, mattoncini d'oro ne beccheremo due, esattamente. Completiamo la storia, del sesto anno, vediamo un po' il filmato finale. No oh, ma povero Silente, è andato giù di testa così, non potevano toglierlo da lì, da lì è una cosa, una sepoltura un po' più degna. Il rigor mortis. E come sono incazzati col marchio nero. Via, sho. <ride> Va bene. <ride> ok. Oltre al danno pure la beffa scoprono che... Quello che avevano preso era un passo Ah pure Fanny muore Ah no ok mi sembrava strano E quindi abbiamo concluso anche il sesto anno di Lego Harry Potter, vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel prossimo video inizieremo subito con il settimo e ultimo anno di Lego Harry Potter anni 5-7 da Glacial Sphere, quindi è tutto, al prossimo video!